Thank you. Voglio provare io. Dai, io vado su BySam Microsoft, non so come mm -hmm. funziona sta cosa. Ok. Provi tu a farla? Sì. Sempre bendata? Sì. Sei pronta? Sì Aspetta la planchetta è di qua, l'ho messa fuori, aspetta Va bene qua? Sì sì, sei, sei in mezzo alla stella così Rassati un attimo mm. io ho già le braccia che mi tremano e all'inizio è così, poi ti passa eh allora ragazzi abbiamo fatto il cambio mm -hmm. ok adesso sarà Teresa che eh, proverà a ricontattare questo felice. felice sembra che si chiami così e Cercare di capire qualcosa di più di questa cosa ci siamo messi. dove siamo capitati. non ci aspettavamo proprio, eh. Sì, ci ho un po' spiazzato, eh, devo essere sincera, non mi aspettavo. non mi aspettavo una cosa del genere. Ripeto, è la prima volta forse che succede, io non ho mai sentito che una tavola guida venisse fuori qualcuno che parlasse di alieni. Ma non solo il fatto che qualcuno parla di alieni, ma il fatto che questo dice di essere una persona non morta che è stata rapita, quindi fa capire quasi che è ancora lì, in qualche modo, in questa dimensione, giusto? Sì. Sempre che non sia sempre qualcuno che vuole prenderci in giro, non lo so. Troppo articolata come presa in giro però mi sembra, no? se fosse ma sai che mi gira la testa male eh magari l'effetto della benda si sì. dai provi vai fai qualche giro di prova di, di contatto io vorrei parlare con la persona che abbiamo contattato prima con la quale alessandro ha parlato felice felice ci sei Mi tremano le dita, mi tremano la mano, non lo so. Eh, rilass Devi rilassarti, eh? Devi rilassarti. Lascia correre i movimenti che senti. Mamma mia, che c'è? Mi sento la mano. Dodututto. Eh, beh, anche a me faceva così all'inizio. Respira. Felice? Ci sei? Mi farebbe piacere parlare con te di nuovo. Sento che si sposta, eh. Molto lentamente. Sì, sì, si sta muovendo. Felice ci sei? È sempre nel cerchio centrale, eh? No, si sta spostando. È andato sul sì. Sei tu felice? È tornato sul sì. Ok. Io sono Teresa. Oh, mamma. Che c'è, Teresa, calmati. sta girando attorno ai numeri sta girando attorno alle lettere ha fatto prima i primi numeri ora sta facendo il giro delle lettere sta tornando in mezzo Sì. Felice. Sei tu quel felice che è stato rapito dagli alieni? Sì. Loro non ti hanno fatto del male, vero? Sì Ma si sì è vero o si sì ti hanno fatto del male? Che non ho capito io eh Ti hanno fatto del male? no che c'è? non lo so mi sento non agitata um... negativamente no no, è il mio corpo è il mio fisico proprio che è in tensione non mentalmente Mm -hmm. Non so come dirti, mentalmente sono tranquilla, mm -hmm. ma il mio corpo lo sento teso, rigido. Um... Non so come mai. Felice? Ascolta, prima eh, continuava a indicare te. Sì, ora sta parlando con te, esatto. Prova a chiedergli qualcosa, se è contento di parlare con te, se cerca di capire perché vuole parlare con te. Felice, sei contento di parlare con me? Sì. Prima indicavi me con la planchette, Vuoi parlare anche con me? felice dove ti trovi ora? N A L, L T R A in altra giusto? mi sembra di sì eh. stiamo vedendo ancora sì in altra in altra. in un'altra dimensione ce lo sta confermando sì. in altra dimensione Cosa ti hanno fatto gli alieni? Puoi dirmelo Felice cosa ti hanno fatto gli alieni? Sì Cosa ti hanno fatto? P E R T O Aspetta aperto. Ma, ma ti hanno aperto la mente? No. Ti hanno aperto il, il corpo? fatto un giretto e poi è andato sul sì Madonna, che inquietante sta roba però, eh Mamma mia Quale parte del corpo ti hanno aperto? Diventa macraba però sta roba mm. C. O L L O